ciao Benvenuti in un nuovo video. Allora, stavo registrando tutt'altro video, proprio tutt'altra cosa. Quando è arrivato il corriere, e corriere, io vi amo quando vi comportate bene, io vi amo. E mi è arrivato un mega, mega pacco. Faccio vedere, eccolo qua, da Sephora. Allora, eh, ho mollato il video che stavo facendo, ve lo riprenderò dopo perché tanto non, è, non era niente di concetto. E ho detto no, devo, far, devo aprirlo subito anche perché io l'ho aperto, ho tolto, ecco con la carta. Ho tolto la parte di sopra perché c'erano i dati personali, è ancora chiuso quindi io non ho la minima idea di che cosa ci sia dentro quindi voglio assolutamente farlo con voi. Sì, non resisto più di tanto. Ah, dunque, questo pacco ha una storia perché è un po' che è in giro. Perché, ed è qualche giorno fa, ed mi hanno contattato le ragazze di Sephora per dirmi: Ma c'è ancora ed è il tuo pacco, quello che devono farmi vedere i prodotti natalizi che deve essere consegnato? Sì, hanno ragione, perché normalmente, eh, dato che ho un negozio di Sephora abbastanza vicino, ed è si era d'accordo quando ed è mi mandano i prodotti quando vogliono ed è, le nuove collezioni o quando hanno qualcosa da inviarmi o per farmi vedere ed è, di non spedirmelo perché con questo corriere io ho notevoli problemi ma è direttamente di de, informare il negozio e poi mi mandano una mail o ok insomma ci si riesce a risolvere o poi mi telefonano perché con questo corriere ed è, ho notevoli notevoli problemi cioè o dice che è ero assente quando invece sono a casa e quindi è tentata consegna e il destinatario assente eh? non è detto che il giorno dopo passi e se non passa il giorno dopo e eh, me lo manda indietro quindi anche loro hanno avuto dei problemi oppure dice destinatario eh, indirizzo inesistente bene se mi va bene è il filiare e più o meno vado io sì. in filiare ma se invece decide che proprio non esiste l'indirizzo lo rimandano indietro quindi abbiamo deciso con le ragazze di, eh, dato che ho un negozio abbastanza vicino mettete da parte e avvisatemi che io più o meno una volta al mese passo solo che è fuori comune ed è, non mi sembrava un motivo lavorativo questo per andare a prendere un pacco è, anche se effettivamente è un motivo lavorativo e quindi niente, mi hanno contattato qualche giorno fa e mi hanno detto ma è ancora qui cosa facciamo anche perché eh, erano edizioni di Natale e, ho detto vabbè tenetemelo lì anche perché sono curiosa di vedere cosa hanno scelto e anche le novità e oppure le edizioni e appena riesco appena si potrà ed è passo ho detto ma senti ma con la carta Eden Gold quella che ho io c'è la spedizione gratuita facciamo che riesco a mandartelo crociamo tante le dite ed è, hanno messo che sopra hanno messo che era urgente da consegnare in caso di problema telefonare alice le abbiamo parlate tutte e il pacco è arrivato io spero che non ci sia niente che si rompa ma così non sembra basta guardiamo cosa c'è dentro che sono curiosa allora ah ok c'è la borsa quindi non mi sarei spoilerata niente e poi è vuoto prima voi poi io facciamo così avete visto qualcosa normalmente non faccio video di queste cose ma di, per, mi mandano sempre pochi prodotti ma mh, e faccio le foto su Instagram però in questo caso sono curiosa wow ma ci sono un sacco di cose ho visto una cosa, ho visto una cosa, scusate ma adesso lo tiro fuori tutto perché dobbiamo anche controllare che non sia niente rotto, mamma mia, proprio quel corriere, ok la borsa è vuota, allora prima cosa che, no questo era carinissimo, il gel detergente per le mani, quello sanificante della Mercy Andy, non so se si vede ma è pieno di glitter, è bellissimo, Unicorn Edition Ah quindi una condizione limitata Unicorn con i glitter mm, Profumatissimo Allora il, il bello di questi gel detergenti È che funzionano Hanno l'alcol e tutto Diciamo che è un 30 ml Comodissimo Io normalmente li usavo Non Merci Andy Ma quelli di Sephora Di queste dimensioni In borsa In periodi normali Perché io in borsa sono Anni anni anni anni anni Che ho i gel detergenti in questo prima mi durerebbe poco però è stupendo cioè, è proprio stupendo poi ho visto di Sephora e ah, ho capito questo è un eh, tinta per le labbra Fancy Peach eh, Stain Metal allora è una tinta labbra metallizzata adesso la, la apro Creme Lip Stain esatto è questa qui comunque Adesso l'apro con voi e ho capito perché, perché è uscita da poco la collezione, la prima capsule collection di Sephora con Elodie, che l'avete vista online, che infatti avevo, eh, avevo mi contattato però ed era, avevo ancora roba di Natale in ballo, quindi niente, e è chiacchierata non tanto per i colori del, c'è cioè una palette occhi e una palette viso che sono bellissime, ma è stata molto chiacchierata per via del rossetto perché il rossetto è un metallizzato sono riuscita ad aprirlo e i metallizzati ha, hanno fatto il loro tempo tutti dicono che hanno fatto il loro tempo e che non sono più una gran moda allora questo sì è un metallizzato ma è delicato Ci può anche stare. E quindi sì, c'era questo discorso che in tanti hanno fatto... Che i rossetti metallizzati andavano qualche anno fa... Adesso non è più questa gran moda. Però è carino. E probabilmente loro... Eh, questo è... Non è che è questo. Può essere questo. Oltretutto profuma. Sapete che non so se è questo... O è della collezione permanente, questo metallizzato. Non lo so. Pensavo che avessero le, il pack di Elodie o qualcosa. Però potrebbe essere... La fate sapere voi, perché io la collezione non ce l'ho. Poi ho visto una cosa che non sapevo esistesse. Urban Decay Stone Vibe è la palette. Io non sapevo che ci fosse la mini. Io credevo ci fosse solo quella grande. E le palette grandi dell'Urban Decay, ma in generale le palette grandi non è, è un po' che non le utilizzo. Hanno fatto anche la mini? O era per Natale, forse? No. Oh, scusatemi eh, ma già al dentro è bellissimo no vabbè allora però gli ombretti sono tutti integri cioè. bella adesso voglio sono curiosa quindi sono 4 4 fatti così shimmer e 4 oh, perché 4? sono tre tre opachi e tre shimmer perché stavo ragionando che le, fatti così a due chrome con due colori. Ma adesso scusatemi, ne sguoccio qualcuno. Questo rosa, no, vabbè, si vedono solo i brillantini azzurro, ma sono delicatissimi. Eh, a questo punto anche il verde pensavo fossero molto colorati molto brillanti invece sono molto delicati mm, da vedere, da vedere. Eh, stavo guardando la palette perché questo gioco di guardate come luccica cioè fate voi non è che è metallizzato forse e anche per via di questa palette non lo so, è tutto un video in crescendo stavo guardando che sono molto simili a quelli della essence, se vi ricordate però essence, urban decay, tutta cosa mi è solo venuto in mente così questa è una palette sicuramente da no vabbè ma sono bellissimi sono bellissimi, particolari pensavo fossero colorati ed e luminosi invece è, sono brillantini leggerissimi, con questo sotto Tono appena colorato mi piace un sacco. Altra cosa che questa si vede che è proprio natalizia, Enchanted Wonderland Limited Edition Makeup Up Collection sì. è della Too Face, e non capisco. Ma a questo punto, io la voglio aprire uno per vedere se integra due. La confezione è bellissima, tre devo capire perché non capisco. pensavo fosse una palette e invece sono diverse palette fatemi capire ah sì sono una due tre palette poi cos'altro c'è dentro? sento ah aspettate devo smuovere la scatola per ok ce lo fa sono scema anche perché se guardavo dietro spiegava tutto quindi abbiamo il mascara Better Than Sex in mini size edizione natalizia con tutti i de... fiocchi di neve, bellissimo. Poi pensavo fosse una palette unica con queste immagini e invece sono tre, ma sono bellissime. Allora partiamo da, c'è la differenza? Non lo so, vi faccio vedere una, c'è scritto niente? non vendibile singolarmente però io prima di iniziare devo fare assolutamente una cosa pulirmi le mani perché gli ombretti da Urban Decay sono bellissimi e i brillantini bell sono micidiali ok allora rieccoci. dunque intanto il pack è bellissimo cioè il cerbiatto con la corona e poi è tutto brillante che carina Spero che siano sia limitate, sì, sia natalizie, ma poi con le promozioni o le tanto esca, perché è davvero bella. Speriamo. Sì, è integra. Sì. Si è appena appena sporcata un pochino, quindi ok. guardate, Non ha lo specchio, ma bella. Bella, quindi... Magari dovevo leggere qui. Allora, questa qui è la... Dear Palette con eyeshadow, bronzer e blush quindi oddio per me sono due blush direi direi proprio di sì eh, esatto bronzer mh. vabbè eh, andiamo avanti poi a questo punto andiamo in ordine c'è questa del cigno ok swan palette e shadow eyeliner e blush quindi illuminante e blush beh vediamo bella anche questa il blush sì ma sì no. sono diversi e l'illuminante a questo punto vabbè che fa in un illuminante che io ho già sentito bello secondo me sono le eh, colorazioni classiche classiche le colorazioni delle varie palette di Too Faced che hanno inserito in palette quindi bella l'idea anche se qui sinceramente non trovo un colore scuro belli colori ma non trovo uno scuro quindi sono proprio da mh, intercambiare ma i colori anche mi scringo, si sono colori che ci sono anche nelle palette classiche di day to face bella cosa, bella cosa ecco se qui invece ci sono c'è un colore bello scuro e poi si può fare anche altro, in quell'altra non ci sono, ma direi di finire con l'ultima palette che è quella del procione e, e shadow highlight, quindi illuminante e blush, vabbè mettiamo via la confezione oh poverino questo illuminante ha fatto un po' una battaglia però è integro e anche questa è bella è bella eh, scusate ma guardate questo illuminante Molto bello, molto molto bello. Magari facciamo un video dove ve le mostro tutte. facciamo tutt degli swatch più, più nel dettaglio, belle, belle. Quindi dovrebbero essere così, così. Allora, non vorrei fare danni. Ok, io. Non vedo, sono proprio colori intercambiabili perché non vedo una palette completa, non la vedo completa. Mm, uno, qui sono tutti scuri, forse sono davvero intercambiabili. Qui sono sì, ok, se, se, se, non si può prenderne una e fare un trucco con una. Sono intercambiabili, ma adesso... Scusate, ma devo pulirmi di nuovo perché dobbiamo vedere questa cosa finale tart no stupendo ho pochissime cose di tart allora Tartlet give gift and set quindi un set regalo con 27 ombretti di cui 18 sono nuovi 27 ombretti a base d'argilla. Andiamo ad aprirla. Anche perché vorrei vedere se sono integre. Eh. Uh, ma io me l'aspettavo in cartone e invece sono in plastica. Si vede che ho poche cose di carta. Allora, mi devo tenere la confezione sotto perché c'è scritto tutto. Partiamo con la Lille, fortuna che ci sono i nomi, allora tarterelle, quindi sono al tar, tartarelle partiamo con i nomi quindi l'il Bloom che è la prima, eccola qui, è in plastica, dietro c'è solo il nome dei colori che sono integri togliamo la carta specchio bella neutral ed essal shade sì, effettivamente sì ma sono belle ma sono davvero belle uh, mi sembrano anche super pigmentate quindi è un set regalo ma sono le palette classiche mi, mi preme questa cosa del 27 clay Infused shell quindi ombretti a base d'argilla andiamo avanti quindi sono 4 pacchi 3 6 9 2 4 pacchi e 5 shimmer e questa era la Lil Bloom poi, andiamo secondo l'ordine qui, Lille Zwischi, che è questa, e secondo me è stupenda, ma davvero stupenda. Dice, rosi e romantic shadow, quindi uh, farò uh, ogni volta che ne apro una. Questa mi sembra stupenda, adesso vado a provare. Questo. questo per me è stupenda per me è stupenda colore scuro opaco colore burro chiaro per me è stupenda L ho già detto che è stupenda Ed è molto metallizzato, quindi richiama un po' il fatto del metallizzato al fatto del rossetto che mi hanno mandato metallizzato. Stai a vedere che torneranno di moda i metallizzati. Non sono pronta. Andiamo con l'ultima, che è la Lil Toasted, Toasted Warm e Toasty Show Shadow. Appero, appero, appero, appero, due, tre, cinque, sei opachi e tre metallizzati. E vado a provare questi due perché. hashtag parliamone no vabbè e questa era l'ultima quindi sono davvero belle ma davvero belle eh, dunque non so se volete un video dove le swatchiamo tutte perché sennò diventa questo troppo lungo quindi nel caso tengo tutto, le scatole anche se volete un video a parte le swatchiamo tutte così vedete bene la resa e poi vi farò un video sulla recensione perché è davvero wow ma super wow allora recap 1 grazie se forà e sono stupende e oltretutto vedo in tutto questo che ci sono edizioni non limitate cioè si sì, pacco è edizione limitata però che si possono riprovare questa è del Ruben Decay non pensavo che ci fosse piccola non so se era un'edizione solo natalizia o cosa ma è stupenda poi Too Faced. Too Faced è bellissima così è, primissime impressioni bellissimo questo fatto delle, dei libri sono, sono libri, sono bellissime ma non la vedo completa cioè, mm, bello il, il, il blush belli i colori con questa sì, si potrebbe anche fare un make up completo anche se eh, due opachi e quattro mh, shimmer metal c'è lo scuro ma è un shimmer con questa del cigno si può già fare qualcosa di più perché lo scuro è opaco c'è la crema si può fare qualcosa nei toni del rosa fucsia e l'ultima che è quella del cerbietto non ha un colore chiaro perché questo comunque non è chiarissimo ok lo scuro è il nero che comunque eh, si sì, è un nero ah, ok però per fare un bel make up bisogna giocarle tutte e tre assieme e quindi sono un po' belline anche da vedere come così come libro non sono singole mentre quella della tarte ho proprio notato che ogni palette singola è singola, cioè è, va, va bene presa così. Cioè, io se prendo una palette qualunque, ho tutto per fare un make up completo. Un make up occhi, intendo. C'è cioè, tutto, c'è il colore chiaro, ci sono i colori, c'è l'opaco scuro. Cioè, è sempre sui toni, penso anche questa esatto sono davvero complete c'è sempre il chiaro c'è sempre gli opachi scuri vediamo l'ultima perché così questa è più nei miei toni però c'è sempre il chiaro non troppo chiaro anche se e, ci sono più shimmer si sì, è vero però c'è sempre i due opachi scuri questa si possono prendere anche singolarmente ed è, anche perché hanno un loro peso. Sono belle, belle toste. Ed è singolarmente Si può fare un make up tranquillamente. Mentre con le altre, eh, però, wow, cioè proprio wow. Poi, bellissima l'idea dell'edizione limitata unicorn. unicorno, cioè stupenda come idea. Adesso lo proviamo. A proposito, vediamo se lascia brillantini. Lascia bellantini ok e poi il rossetto metallizzato ora capisco perché stiamo tornando a metallizzato siete pronti per il metallizzato allora la collezione di elodie sempre di sephora è... aiuto il rossetto che era tanto chiacchierato a questo punto È un ci ha visto lungo e stiamo tornando a metallizzati sinceramente non sono pronta per tornare metallizzati ma ok allora questo era un video forse fatto più per me che per voi perché volevo spacchettare questi prodotti perché hanno avuto una super super vita e vogliamo dirlo sono tutti integri cioè wow miracolo ringrazio come sempre Sephora per tutto quanto fatemi sapere se sapete se questi um, colori ci sono no ve lo scrivo io ve lo scrivo qui sotto perché non lo so oh, o vado, vado a vedere ed eccomi qui allora eh, ho guardato tutto così vi posso dire tutto allora le tartelette queste e qui era nel set regalo in teoria ed è quindi bella la confezione regalo magari da regalare ma esistono anche singole ecco perché sono complete singolarmente perché sono anche singole a 21 euro luna da sefora quindi Sta, Ho visto solo che il pack è leggermente diverso, lì è in cartone sembra, o oh, no non è vero, dico una cavolata, è sempre in plastica ma è un po' diverso, ha una grafica diversa ma si chiamano uguali e sono sempre le tartelette quindi si possono vendere singolarmente, mentre quelle di Too Face ho controllato tutto, eh, singole non ci sono però i colori dentro sono i colori delle palette di Too Faced, quindi eh, ecco perché non sono complete, perché hanno mischiato i colori, quindi nel caso vi piacciono i colori, ci sono nelle palette classiche di Too Faced, che oltretutto, ho visto sul sito, sono anche più complete, quindi più, più complete, più complete per tutto. Mentre la Urban Decay, io sinceramente la Mini non l'ho vista, non l'ho vista ma controllerò bene e niente, ed, eh, fatemi sapere se vi incuriosisce qualcuna di queste se volete che le proviamo soprattutto le tartellette. <ride> adoro già solamente il fatto che sono infusi in argilla cioè, ok, fatemi sapere se vi interessano gli swatch se vi interessano le recensioni ditemi voi cosa vi interessa di più e io lo farò ed, eh, oppure se le avete già provate e come vi siete trovate così è carina come idea